Ok, quindi se mi seguite su Instagram avete visto sicuramente che ho aperto qualcosa, ma cosa nello specifico? Allora, facciamo un po' di chiarezza in quello che è il mio obiettivo, ok? Perché mi state facendo tantissime domande, come è giusto che sia. Allora, vi parto dalla mia idea e vi spiego come l'ho messa in pratica. Voglio, ed è una delle poche volte che mi sentirete usare questa parola, voglio, dare la mia piccola visibilità, quella che sto iniziando ad avere qua su YouTube, a ragazzi che secondo me valgono tantissimo, ok? Quindi vedo tantissime volte... Vuoi per i mix che mi arrivano, vuoi per casualmente mi fate sentire un vostro pezzo, musica veramente veramente figa, che ha quelle 200 visualizzazioni, 300, quelle 5000 se le comprate ma avete comunque 6 commenti, capito? Vorrei prendere quello che a me piace, ed è puramente soggettivo, quindi non iniziate a dire ma prendi solo rap, quello che mi piace. Se la musica è fatta bene, a me piace, non è solo rap, non è in una cerchia ristretta, è qualsiasi cosa, ok? Voglio prendere quello che a me piace e condividerlo con i miei mezzi, le mie conoscenze su, sul mio canale, ok? Quindi sostanzialmente io sono solo un tramite che gestisce la canzone, la mixa, gli fa fare il video, ok? Gestisce tutto quello che c'è da fare e la mette sul mio canale, sperando di dare qualcosa in più al ragazzo. Fine! Parliamo subito di contratto, perché tanto è di quello che bisogna parlare, non ne voglio fare. Non voglio prendere un ragazzo e firmarlo, te stai tre anni con me, ok? Perché se io gli do visibilità, lui viene visto dalle persone giuste, che gli possono dare qualcosa di più di una semplice visibilità, comunque limitata, perché la mia è una visibilità magari migliore della vostra, ma comunque limitata, divento un ostacolo per il ragazzo, capitemi bene, perché ti prendo, ti spingo, vieni visto, piaci, ma non puoi firmare con un altro perché sei con me. Quindi penso di fare liberatoria e non firmare un contratto per il permesso della pubblicazione di immagine e di audio di canzone. Così almeno tu mi dai un singolo mi piace, firmiamo il singolo, mi dai permessi di pubblicazione, di condivisione, ok? Così almeno domani piace a qualcuno e sei liberissimo di andare e con me grazie a rivederci buona musica come fare il tutto ho creato un canale per differenziare ovviamente mix e musica che si chiama brucalifo agency lo trovate qua sotto in descrizione mi raccomando iscrivetevi anche lì perché voglio cambiare le sorti della musica oramai chi è che va se fortissimo ok ma quanti ti ascoltano che ricavati ho pochi no allora niente lascia stare Chi è quel pagliaccio laggiù fa cagare però vedo che ha un bel numero di persone intorno Filmiamolo. A me sta roba, raga, veramente non, non, non mi piace proprio. Inizieremo con un contest. Quando il profilo arriverà almeno a 500 iscritti. Non voglio partire con meno perché, sostanzialmente, se no, tanto vale che pubblicate sui vostri. Almeno da 500 iscritti faremo un contest con un beat. Vi faccio sentire questo. Figo che ha prodotto Gigi, ovviamente, di Elite Sound Studio, che ringrazio e saluto, con il quale facciamo sempre i contest, ecco, faccio sempre con lui, fare un pezzo qua sopra qua, registrato e tutto, e poi mandarlo via mail, poi tanto ve ne parlerò del contest. Il migliore che sfrutta sto beat diventerà il primo artista, ok? Ma non artista, è il primo singolo da canale. Verrà qua, registreremo, mixerò, farà il video con il videomaker, faremo la grafica, insomma pensiamo a 360 gradi al pezzo e poi lo condividiamo su YouTube, su Spotify e il ragazzo non deve pagare niente. Ovviamente, perché non sono come le etichette che a ah, figo spacchi vieni registra paga lo studio poi paga il videomaker e noi ti condividiamo qua faccio tutto io se credo in un progetto faccio tutto io con l'aiuto appunto di francesco che è il ragazzo il videomaker che è sostanzialmente tutto quello che vedete da me video che, che vengono girati dagli artisti che lavorano con me, sostanzialmente li ha fatti tutti lui poi vi dirò anche sostanzialmente la mail per inviare i provini le demo e tutto il resto mi piacerebbe che il pezzo che mi inviate comunque sia un inedito quindi non già presente sulla rete così almeno posso spingere al meglio e ovviamente con una produzione vuoi comprata da youtube vuoi con l'amico che ti fa i beat ok se no non posso ovviamente condividere detto questo mi pare di aver detto più o meno tutto eh, sostanzialmente questo io vorrò solamente fare eh, quello dietro che muove le, le persone ok che prende visibilità, la dà al ragazzo giusto, gli crea il pubblico e manda in major. Fine. Non voglio fare altro, voglio essere l'intermediario giusto. E quindi, vi ripeto, iscrivetevi al canale che lascio qua sotto in descrizione. Appena arriviamo a 500 iscritti inizieremo con il contest. Vinca il migliore, mi mandate sempre musica bellissima. Non vedo l'ora di iniziare in questa grandissima attività. Se vi viene in mente qualsiasi domanda, lasciatela qua nei commenti. Eh, cercherò di rispondere a tutti in questo ambito perché è una roba molto importante. Se volete già parlare di, ecco, di contratti, perché comunque quando vai a finire su, eh, su Spotify, c'è cioè il guadagno, non, non mi prenderò un euro, non, non voglio... cioè, pezzo vostro, ok? Se vi viene in mente di ok sì, esco con te ma se il pezzo poi lo voglio, me lo chiedono in radio, lo voglio mandare in radio, se il pezzo di qua di là è vostro. Questo è un altro motivo per il quale non ho scelto il trasferimento di diritto d'autore perché col trasferimento di diritto d'autore poi ti chiama la radio bello il tuo pezzo te lo posso mandare? Aspetta. Lucaliffo, posso dare il consenso? Sì allora si fa la liberatoria. Mi chiama la tv? Io ve lo auguro ragazzi. Stesso discorso vuoi suonare in una festa paesana? Oh voglio suonare il pezzo in un live posso farlo, quindi sostanzialmente date voi la liberatoria a me e il pezzo rimane vostro. A me date solamente il permesso per condividerlo. Fine. Ok. Mi sembra che sia una delle soluzioni migliori e in realtà meno viste, può essere per incompetenza in questo campo dato che comunque non ci sto tanto dietro, vuoi per... Boh, vedo le cose tutte meccaniche, cioè Tizio produce quello, fa quello, tizio deve chiedere agli altri se vuole fare qualsiasi altra cosa. Ci tengo a dirvi se l'idea vi piace comunque e darmi un po' di sostegno, se non le fate, iscriviti anche a questo di canale, che è comunque la mamma, il canale portante. Invia questo video a un tuo amico se, se rappa. Eh? Ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao!